3, 2, 1, siamo live! Quarto tentativo di andare live. Oggi parliamo di tecnologia con Massimo Temporelli, tecnologia e innovazione. E questa è una congiura, perché quando si tratta di fare prove su prove e tutto funziona, e poi quando vai live c'è sempre qualcosa che non va. Ora eh, riproviamo a invitare Massimo, eh, appena Massimo si, si collega... Eh, lo, lo aggiungo alla diretta e proviamo a ricominciare da capo. Eh, nel frattempo che Massimo si collega, ok, lo aggiungo. aggiungo. Eh, dicevamo, parliamo di innovazione con Massimo Temporelli. Eccomi. Eccolo qua, eccolo qua, è il suo umarel. Eh, oh. Dicevamo che Massimo è fisico, divulgatore, scrittore, imprenditore e da vent'anni si occupa di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. E questa è una vera congiura, perché stasera non ne funziona una, pure eh, la linea internet dà dei problemi. Ricominciamo da capo, raccontaci un po' eh, che cos'è eh, questo, questo bel che, che vediamo qui, e sì. che da qualche tempo ci sta, eh, si sta diffondendo sì, sulle nostre bacheche. Sì. Sì, già che ci siamo ti racconto anche, vi racconto, eh, che cosa faccio in realtà. Tu mi hai riassunto giustamente, mi occupo di innovazione, mi occupo di tecnologia, di scienza. Mi piace de definirmi un po' presuntuosamente un antropologo, anche se ho una laurea in fisica, però negli ultimi anni... Eh, insegno anche antropologia nella scuola di design, arrivo da un'esperienza molto lunga in un museo della scienza e della tecnologia dove ho studiato gli strumenti scientifici e tecnologici che hanno influenzato la nostra società. Insomma, oggi mi piace pensare a me stesso come una persona che si occupa di antropologia. Naturalmente, nella storia dell'uomo la tecnologia ha un ruolo per me fondamentale e quindi mi occupo di uomo e tecnologia. Perché dico questo? Perché Dietro questo oggetto, che può sembrare, anzi lo è, è un, è una, è un, è un oggetto stupido, no? perché è un pezzo di plastica di pochi centimetri cubi, ma mi piace pensare che ci sia dietro dell'antropologia, del buon design e della buona tecnologia. Perché? Perché L'Umarell, che è l'Ometto, lo, a Milano lo diciamo l'Ometto, il pensionato che guarda i cantieri, è stato immaginato all'interno all del nostro laboratorio, The Fab Lab, che è un laboratorio di, di, di making e design, milanese, Proprio con questa, con questa capacità di riuscire a riassumere e mettere insieme questi tre elementi. Alla fine Lumarel è colui che guarda i cantieri, no? è il vecchietto che, avendo tanto tempo, va sui cantieri e osserva i cantieri della metropolitana piuttosto che del li, con... li conosciamo sì, bene. Eh, sì, da voi in particolare. Li <ride> guarda con questo fare, no? con queste braccia conserte dietro. Eh, come dire, io guardo, giudico, ma non tocco, no? questo atteggiamento un po' così. Alla fine noi viviamo in un cantiere, che è quello che chiamiamo personal computer tutto il giorno, non c'è nessuno che ci guarda, nessuno verrebbe mai, qualche collega forse, a guardare, intanto, intanto condivido così, Esatto, a, guarda esatto. a guardare il... Eh guardare il nostro lavoro. Allora ci siamo immaginati, Bernardo Gamuccio che è il mio socio, si è immaginato proprio un humarelle per personal computer che appunto messo sulla scrivania pochi centimetri cubi di, di plastica con un buon design e alcune stampanti 3D, siamo riusciti a condensare tutto quel concetto tipicamente eh, italiano che è appunto il pensionato che guarda il cantiere in una bella, eh, in una bella storia di design. Oggi non ti dico quanti perché non sarebbe giusto, ma ne stiamo vendendo una quantità spropositata, non ce l'aspettavamo, non l'abbiamo neanche voluto, eh, intanto provo a condividere, eh, non l'abbiamo neanche voluto perché eh, è successo quasi casualmente. Sapevamo che a gennaio saremmo partiti con una bella campagna di comunicazione e l'abbiamo detto perché non cogliere il Natale, visto che questo potrebbe essere un regalo perfetto per il Natale, e abbiamo fatto, ridendo e scherzando, un e-commerce nostro all'interno del al sito, al nostro sito defabla.it, e l'abbiamo messo lì. Poi amici sono venuti a prenderli in laboratorio, hanno cominciato a dire che, che bellezza sta cosa, è il regalo perfetto di Natale, fino ad arrivare al milanese imbruttito ieri, 105, <ride> oggi mi hanno intervistato su Kiss Kiss, insomma, e da lì abbiamo una quantità di visite sul sito che non hanno mai avuto un precedente, cioè 200, 300 persone collegate nello stesso momento, 6.000, 7.000 persone al giorno che vengono sul nostro sito a spiare gli Umarel. È chiaro che non tutti lo comprano, però abbiamo dei grossi problemi, cioè abbiamo più richieste di quelle che, che riusciamo a esaudire. Adesso stiamo aumentando la potenza di produzione, stiamo comprando altre stampanti. Tutto questo per dire, chi se ne frega degli Umarel, Importante è per dire che... L'innovazione va fatta sul prodotto, l'innovazione va fatta sul mercato e questo è un messaggio che voglio mandare a molti ragazzi giovani che ci vedono o anche i più anziani. In Italia purtroppo parliamo spesso di innovazione come se l'innovazione fosse una cosa no, accademica, dei centri di ricerca, dell'università. L'innovazione si fa sul mercato, oggi non c'è niente di meglio che andare sul mercato con un prodotto, con dei servizi e sentirsi dire bene te lo compro. È lì, che, è lì che si va a, a fare innovazione, perché se no, eh, si va all'università, non voglio trovare niente da dire all'università, che è un grandissimo istituto, io esco da lì e quindi sono il frutto di quel lavoro che i professori e, e l'università stessa hanno fatto su di me. Però dobbiamo tornare di più sul mercato, come fanno gli americani. Eh, in questi giorni Elon Musk ha il nostro stesso problema, Model S, Model 3 esce, in prelazione a, a, a luglio, giugno, ne vende 30.000, 40.000, 50.000, lui ne in magazzino la metà della metà della metà. Però è lì che vedi, che capisci se hai fatto un buon lavoro. No? Non possiamo, molto spesso i Fab Lab sono malati di questa voglia di innovazione un po' accademica e poco, e poco di prodotto e di mercato. Io fin da subito con i miei soci, spronati soprattutto dalla volontà di guadagnare qualche soldino che ci serve da, per dar da mangiare ai nostri figli, Abbiamo provato a dire, senti, sta roba delle stampanti 3D è bellissima, Arduino è, un, è una potenza, i robot non te lo dico neanche quanto sono belli, eh, però trasformiamolo in un asset per il nostro mercato, quindi per i nostri clienti. E questa, questo risultato, lumarell è l'ultimo dei tanti esperimenti eh, commerciali. Lasciatemi usare questa parola che è per molti scomoda, ma per me è oggi vitale. Commerciali che abbiamo provato a fare. Alcuni vanno bene, altri vanno male, siamo pronti anche a sbagliare, l'errore fa parte del gioco, ma ai giovani che ci ascoltano, so che avete avuto Valeria, dico, perdete un po' questa, questa, questa capacità e questa volontà del sogno fondamentale, so che Valeria si chiama Dreamer, fondamentale, e buttatevi sul mercato con le fatture, con, eh, con, eh, con le pubblicità, con le promozioni perché l'Italia ha bisogno di aziende nuove, start up, digitali che si confrontino con i clienti, con eh, il mercato, ripeto. Questa roba mi viene in mente c'è Guevara perché quando ero giovane io era un mito per, per molti senza perdere la tenerezza, c'era un suo libro che si intitolava così questo non vuol dire che dobbiamo essere spietati, cattivi eh, non dobbiamo essere eticamente e moralmente corretti con i nostri dipendenti col mercato e nei nostri ambienti di lavoro però per l'amor del cielo buttiamoci con tutta l'energia che abbiamo nel fare qualcosa che possa essere venduto soprattutto fuori dall'Italia purtroppo l'Umarell non credo abbia, avrà successo fuori dall'Italia perché è un prodotto tipicamente italiano no? eh, certo. non lo capirebbe un cinese o un americano però proviamo in, in 2000, in 3000 no? innovatori che, che in Italia eh, ci conosciamo un po' tutti, sappiamo chi siamo. Proviamo a immaginarci di dare valore alla no al nostro talento. Io sono in Talent Garden come laboratorio e qua le start-up cercano di vendere le loro, le loro cose a mercati che sono emergenti o che sono eh, più, più classici. Ecco La prima cosa che ho voluto dirti eh, è questo, cioè giovani ragazzi e meno giovani eh, esperti, andate sul mercato. Ma non perché dobbiamo diventare ricchi, perché l'Italia ne ha bisogno, ha bisogno di creare posti di lavoro, di immaginarci nuove professionalità. E se non lo facciamo noi, che arriviamo dal mondo dell'innovazione, di sicuro non, le faranno, non lo farà la multinazionale del vostro territorio. È difficile, io ho tre anni che mastico vetro, come direbbe Elon Musk, nel senso che non mi sono praticamente pagato insieme ai miei soci per tanti anni. Adesso non sono ricco, ma almeno vivo di quello che, che produco tutti i giorni. E credo sia il messaggio importante oggi da dare, con ottimismo, nel senso che si può fare. Certo, certo. Ma eh, dimmi, dimmi un attimo mh, a che punto siamo dell'innovazione, ma soprattutto eh, a che punto sono i Fab Lab? Io qualche anno fa mi ero assolutamente innamorata di questi luoghi. Poi, come in ogni buonissima impresa, in ogni, in ogni buonissimo... Eh, attività, se non c'è il team, se non c'è un vero e proprio gruppo con cui realizzare un progetto, poi eh, i sogni eh, finiscono nel cassetto. Eh, c'è stato un grandissimo boom di questi Fab Lab qualche anno fa e adesso se ne sente parlare un pochino meno, probabilmente sono rimasti quelli che realmente riescono a... Uh, hanno trovato... Sì. sì, hanno trovato la chiave. Eh, a che punto siamo della... Uh, della storia dell'innovazione e che ruolo ha fab lab in questo, in questo percorso inizio dicendoti che sia io che te abbiamo una visione distorta della realtà È inutile dirlo dal mio osservatorio tutto sembra bellissimo Vivo in un posto dove tutti parlano digitale tutti parlano inglese eh, tutti hanno vissuto in silicon valley parlo di talent garden tutti vivono delle passioni che avevano quando erano studenti all'università e ne hanno fatto una professione. Purtroppo, quando esco da, questo, da questa pozzangala dell'innovazione italiana, ti scontri con un paese che è, pensa in modo vecchio, che non stimola la curiosità nei giovani, che non stimola le passioni nei giovani. La scuola si sta muovendo, inutile dirlo, più lentamente del dovuto, ma si sta muovendo, quindi è un buon segnale. L'università si sta muovendo più lentamente del dovuto, ma si sta muovendo, il governo si sta muovendo più lentamente del dovuto, ma si sta muovendo. Ecco, siccome noi acceleriamo, i robot, le intelligenze artificiali, l'IoT sta accelerando, noi dovremmo avere un, un paese fatto di istituzioni, scuole, governe, governi, regionali, comunali, altrettanto accelerati. Il problema è che vanno con una velocità lineare e quindi banalmente l'università fanno fatica a preparare quei percorsi educativi che serviranno ai giovani nel futuro, le scuole fanno fatica a preparare gli studenti che andranno all'università, però ripeto, io vedo succedere delle cose positive, non sono mai sufficienti e per questo sono qua anche con te a parlarne, perché più ne parliamo più ricondivideremo questo video e più probabilmente sentiranno i miei amici, ti conosceranno, si uniranno a te magari tu fai una cosa eh, nel tuo territorio. E a cui ma magari! Mangiare. Ma magari! Eh, eh ma dobbiamo, dobbiamo un po' smetterla di fare… sono tante le persone che nel passato hanno lasciato dei segni importanti nell'innovazione italiana, ma hanno fatto un po' dei regnucci, no? Eh, e continuano a farli chiunque. Allora, Io sono pronto, e lo dico con, con, con tutta l'umiltà, a abbassare un po' le, le difese del, del mio castello per dire uniamoci, perdendo un po' di ownership e un po' di leadership, per dare spazio a Valeria, eh, la persona che hai citato prima del libro, eh, Raffaele, Raffaele Gaet. Raffaele. Eh, adesso sto parlando con Manuel, Emanuele della scuola di robotica, scu poi sto lavorando con Scuola Più Più, altri Fab Lab milanesi sono uniti in un'attività al Muma, vi invito a venire il 5 dicembre a Milano dove presenteremo il libro all'interno di questo spazio nuovo eh, che, che è in, zo in zona Corso Como, l'abbiamo aperto con OpenDot e Wimake che sono in un vecchio mondo novecentesco sono esattamente i nostri competitor, sono dei fab lab milanesi che vanno molto bene, con cui noi ci siamo uniti per andare in uno spazio dedicato alla cittadinanza per fare delle cose insieme. Allora ho paura, ho paura che queste persone possano rubare il mio lavoro, ho paura che possano rubare i miei contatti, ma vedo più vantaggi nell'imparare a lavorare con loro che non paure e eh, ostacoli nel farlo. Quindi, ripeto. La, la prima cosa che dobbiamo fare è conoscerci tutti, mettere a sistema le nostre esperienze, ognuno con le proprie caratteristiche, sapendo che unendoci il messaggio è più forte. Eh, è difficile. Culturalmente l'Italia è fatta da 1500, ieri vedevo un'immagine del, della sinistra italiana che parte dal Partito Comunista Italiano e si divide fino ad oggi a avere 2500 piccoli partiti. E così è per i campanili, così è stato per i regni d'Italia e per mille motivi la nostra cultura è centrifuga e non centripeta. Ma il cambiamento vero partirà nel momento in cui noi innovatori o persone che si occupano di innovazione smettano di dire ah ma lei si occupa lì di Cesena e quindi io non voglio perché là c'è un fab lab che è mio nemico e oh, io ho voglio basta, basta, che disastro perché... che disastro no ma io perché se no non facciamo, non, facciamo non... Eh. non sono riuscita ad avviare un fab lab per questi motivi io volevo eh. a tutti i costi avviare un fab lab qua in Romagna perché poi la mia storia, io sono una progettista, vengo da eh, 10-15 anni di progettazione in grafica 3D e quindi quando sono venute fuori le stampanti 3D, Fab Lab, ho detto wow! Cioè, mettiamo assieme uno spazio dove c'è eh, qualcuno che smanetta col codice, con eh, l'Arduino, io che progetto in 3D, qualcun altro e... Cioè, insomma, mi sembrava un posto fantastico di progettazione e innovazione in cui fare gruppo. Non c'è stato verso e non riuscivo a capire in realtà se era un problema romagnolo oppure un problema tipicamente italiano. E poi ehm, insomma le cose sono andate avanti, io adesso sto portando avanti questo progetto che comunque eh, è molto bello eh, di, di condivisione, di conoscenza eh, con Salottino, questa community e piano piano, piano piano, è da quattro anni che lo porto avanti, piano piano vedo che comunque un po' di interesse inizia a venire anche sì. da fuori, anche da fuori. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare da, dal futuro Massimo? <ride> Beh, è un periodo in cui tutti mi fanno questa domanda e me la faccio anch'io, nel senso che più di altri periodi nel tempo la parola futuro, la parola innovazione va di moda. Eh, il futuro è sempre esistito, o meglio, è esistito da quando l'umano ha iniziato a organizzare, ho letto recentemente un libro di Harari che si chiama Sapiens, un libro di antropologia, che dice che mi ha colpito che il futuro è nato nel momento in cui l'umano ha cominciato a occuparsi di agricoltura, che è una tecnologia, no? L'idea di piantare del, dei semi, preparare il terreno, piantare dei semi e aspettare la pioggia che poi ti, da, ti dirà se il raccolto andrà bene o male in funzione. Ecco, questa roba qua è stata inventata grazie al fatto che l'uomo si è fermato e ha cominciato a usare la tecnologia, in particolare l'agricoltura, per eh, prosperare, per avere il cibo per mangiare. Prima si fermava dove era un raccoglitore cacciatore, dove trovava cibo, animali e bacche, si fermava e poi si spostava. Ecco, oggi siccome le tecnologie e le azioni che facciamo nel presente cambieranno tantissimo il nostro domani, le persone si chiedono sempre di più come sarà il nostro futuro, no? È una domanda che mi faccio anch'io, cioè se l'intelligenza artificiale davvero arrivassero, eh, come dicono in molti, molti osservatori, come cambierà la mia professione, come cambierà il mio laboratorio, se l'IoT connettesse davvero le sedie, i tavoli il succhiotto di mia figlia le scarpe di mio, di mio fratello in un'unica rete di oggetti come cambierà il modo di progettare se la robotica entrasse veramente nel mondo del retail nel mondo della, eh, della fabbrica nel mondo delle interazioni umane al ristorante, all'ospedale come cambierà l'umanità? Ecco, sono domande pesanti da, da, da prendere in, in, in considerazione a me quello che fa impazzire è che per la prima volta nella storia dell'umanità credo all'interno della stessa generazione, cioè all'interno della mia stessa esistenza, saremo noi a dover dare risposte a queste domande. Cioè non sarà, no, io credo che anche mio nonno avesse avuto, credo, è morto credo negli anni 70, quando arrivava il colore, no? E si diceva all'epoca che il colore avrebbe eh, interrotto i flussi eh, di traffico in macchina perché era troppo realista e quindi le persone sarebbero state a casa e sarebbero... Eh, solo immerse nel te nella televisione, eh, piuttosto che la crisi del petrolio. che cioè, mio nonno si era fatto negli anni 70 delle domande rispetto al futuro. Ma sai cosa diceva? Ma sai a me cosa me ne frega? Risponderà la prossima generazione. così è sempre successo, no? Loro hanno creato il problema, loro lo dovranno risolvere. Il problema qual è? È che nella nostra attuale epoca l'accelerazione è tale per cui un uomo di 45 anni quasi sta facendo un presente che cambierà il, il suo domani in modo che lui stesso dovrà vivere in quella no? non può dire mai sarà nella prossima generazione perché tra dieci anni il mondo che conosciamo oggi se tutto va come deve andare e sembra andare sarà completamente diverso da quello in cui viviamo oggi e io sarò ancora attivo non è che dico vabbè vado in pensione e se ne occuperò Cioè, dovrò pensare che nella mia professione ci saranno intelligenze artificiali ci saranno le, le auto guida autonome parlerò con i robot allora, questa sfida è una sfida culturale, prima di tutto. Io mi devo mettere in discussione. Einstein diceva, eh, beato quell'uomo, riassumendo che supera se stesso senza essere superato, che è un bellissimo concetto, no? Cioè, noi siamo spinti da qualcuno a correre più velocemente, per me è un piacere, non lo faccio controvoglia, per superare me stesso, ma senza essere superato, cioè voglio essere protagonista nel certo. mondo che sto costruendo. E questa è la prima volta che succede. Quindi il futuro non è una cosa che riguarda le mie figlie. Il futuro è una cosa che riguarda innanzitutto me, con le mie figlie, per costruire il loro futuro ancora più, più prospero e roseo. E oggi le tecnologie sono l'unica risposta. Non possiamo pensare che 7 miliardi di persone vivano come si viveva nel Medioevo. Non possiamo pensare che si torni a usare il pozzo, il mulino e non usare l'automobile. Dobbiamo usare la stessa automobile, con la stessa velocità, con gli, st con gli stessi servizi, a meno impatto energetico... Sulla, sulla, nostra, sulla nostra terra, sul nostro pianeta. Come fare con la tecnologia? La tecnologia è l'unico driver che può aiutarci a mantenere gli stessi standard di vita del Novecento pur consumando meno. Smart grid, smart city, smart drive, smart tutto, smart production. Allora questa roba qua va fatta studiando codice, studiando robotica, insegnandola, capendola. È l'unico modo che ci permetterà di salvarci dall'estinzione, perché se continuiamo a bruciare carbo, eh, idrocarburi, a spostarci con macchine che usano un motore a combustione, se produciamo le cose senza sapere se il consumatore le vuole davvero, piuttosto che immagazzinarle per trasportarle in giro per il mondo e poi scoprire che quelle persone non le volevano e dobbiamo farle tornare indietro. Se usassimo… La digital fabrication per produrre i beni dentro le città per le persone che le hanno già acquistati quei beni, e magari riciclassimo la materia con cui sono fatte per produrre l'oggetto nuovo dentro le città. Insomma, sono progetti di lunghissima gittata, ma che ogni cittadino sano di mente e capace, con magari una laurea scientifica, deve. Iniziare a pensare di poter promuovere sul suo territorio, da Cesena a Milano, da Helsinki certo, a Catania, certo. Guarda, ma Massimo, presentano questa, questa rete. Ti voglio chiedere: siamo arrivati molto lunghi, ma ti voglio chiedere ancora 10 minuti di disponibilità. Eh, ci sei? Uh. Ok, eh, ti chiedo di e stai bravissimo in questo di intrattenere 5 minuti il nostro pubblico, un 2... secondo il nostro pubblico con una canzone. Perché? No, perché mi si sta scaricando il telefono e non avevo previsto il cavetto. Vai, ok. Vai. Allora, intrattenere con, con eh, innanzitutto vedo che c'è un po' di persone, ci sono un po' di persone in co il collegamento e provo a dire che 5 secondi, non 5 minuti. Trovo ok, ok, che... ci sono ci sono. Eh, brava. Provo a dire che. Dai, proviamo a fare un collegamento, un gemellaggio Romagna-Milano. Io sono stato invitato recentemente per farvi capire come il mondo è uno solo, alla fine. Leonardo da Vinci, nel 1507, se non sbaglio, fu ospite nelle vostre terre, in particolare a Cesenatico. Poi in realtà girò a Forlì, ma la mappa di Forlì vista dall'alto è famosissima, e il porto canale il di Cesenatico l'ha altrettanto nei progetti di Leonardo. Insomma, vedete che, anche qua, al di là che si possa chiamare Italia o meno, all'epoca c'erano tanti regni, però il nostro, il nostro background culturale è, è, è fatto già a reti. No? A me piace l'idea che ci possa essere... Eh, no. ...attività okay. condivise. Cioè, mi piacerebbe che questo Marell, naturalmente bisogna mettersi d'accordo, Dopo che io ho imparato a ingegnerizzarlo e a venderlo bene, invece di… Tra... di... adesso tutta Italia me lo chiede, non tutta Italia, siamo 70, 60 milioni, diciamo che migliaia di persone me l'hanno chiesto, in diversi punti del, della penisola, no? anche nelle isole. Allora dico, ma quanto sarebbe bello essere arrivati a questo livello di, di sofisticazione tecnologica, ma con una rete costruita di Fab Lab, di cui io potrei fidarmi non perché non mi, fida, non mi fidi a Tucur, ma perché non ho avuto il tempo di costruire questa rete per vari motivi, e poter delegare ai fablab locali la produzione di questa, di questa statuia, statuetta 3D. No? È così che io risparmio nel, nel, nel trasporto e nella produzione. Loro sul territorio mi fanno da, da, da link e soprattutto non ci sono merci che girano facendo consumare carburante e traffico in giro per il mondo provate a immaginarvi un mondo fatto così in cui, no? come nelle telecomunicazioni se c'è una buona notizia non è che la, la porto io in giro per il mondo oggi naviga nella rete ognuno si fa promotore di quel messaggio ecco, facciamolo per gli atomi costruiamo una rete di laboratori di, di fabbriche che di, si mettono a servizio de, di quello che in quel momento è il leader ma che un giorno dopo può diventare un, un, un mero esecutore no? allora, questa roba qua è, è è l'altro grande scenario che si potrebbe aprire, cioè costruire una rete di Fab Lab, di fabbriche, di, di laboratori di ricerca e sviluppo, di robotica, dove ci sia uno scambio di informazioni per poi diventare atomi. Allora, non credo che in Italia si sia veramente provato a farlo, qualcuno ci ha provato nel passato, poi appunto come dicevi tu i Fab Lab anche loro oscillano, no? cioè, va di moda, qualcuno lo apre, qualcuno lo chiude, allora, ripeto, a me piacerebbe, prima di lasciare questa terra, questo pianeta, per andare su Marte, non morirò, andrò su Marte, eh, provare a, a costruire insieme ad altri, naturalmente non da solo, questa, eh, sapendo che è non difficile di più, ma non tecnologicamente, culturalmente, bisogna convincere tanti imprenditori, tanti designer a collaborare alla costruzione di questa rete. Ripeto, a Milano nel nostro piccolo Trefab Lab, che prima erano concorrenti, si sono uniti succederà esatto, di tutto in questo, in, in questo posto eh, perché probabilmente litigheremo, non avremo visioni eh, concordi sempre ma mi piace essere parte di un progetto come questo dove ognuno di noi, da Enrico Bassi a Costantino Buongiorno ai miei soci, ai loro soci, hanno detto appoggiamo le armi, mai avuto armi, non è che ci odiamo ma oh, appoggiamo vabbè. gli estrusori e i cacciaviti e proviamo a metterci in comune nel senso vero, nel comune, perché è un, è un laboratorio che comunque ha un'emanazione comunale, a lavorare insieme per la cittadinanza. Ecco, facciamolo per l'Italia, al di là dei, dei disegni più ampi, proviamo a farlo dai Fab Lab, facciamolo io e te con queste dirette, con, eh, con gli altri tuoi ospiti e creiamo una rete in cui ognuno di noi perderà qualcosa, ma nell'insieme tutti guadagneremo tanto. Certo, certo. Questa era una una call no? a tutti i Fab e a tutti gli innovatori eh, che ci ascolteranno eh, ti voglio chiedere una cosa secondo te quali sono le skill importantissime da sviluppare oggi per accogliere questo futuro che, eh, che poi è già, è già in corso no? come dicevamo prima quali sono le skill che tutti noi dovremmo cercare di sviluppare per essere pronti sì se, se, se tu prima in una delle tante dirette che abbiamo provato a fare hai tirato sul mio libro sul libro Industry 4.0 eh, prodotti, professionisti e, eh, e servizi della quarta rivoluzione industriale eh, lì c'è un capitolo dedicato agli umani del futuro alle loro competenze e lì dico insieme ai miei soci che in realtà non saranno skill tecniche quelle che ci serviranno oddio, il coding, la robotica la dovremmo saper, saper fare. Ma quello che, che ci rimarrà a noi, umani, nel, nel prossimo futuro sarà la capacità di progettazione, eh, che è una capacità che va sopra gli strumenti. Gli strumenti, e io ho litigato anche su questa roba su alcuni blog nel passato, perché vedevano tutti la stampante, tutti, alcuni come il fine. La stampante è uno strumento, vuol dire sì, che è certo. qualcosa che ti serve per arrivare da qualche parte. Cioè, è il prodotto, è la storia che conta, non come lo fai. Io sono pronto a switchare questa roba qua da produzione di stampa 3 in produzione industriale se il mercato me lo richiede. Non, non, se noi guardiamo la, la stampante eh, rischiamo di sbagliare, eh, no? è come quello che tu punti la luna e ti guarda il dito. Allora, prima cosa, dimenticatevi gli strumenti. Gli strumenti sono strumenti, quindi servono finché servono. Se poi viene inventato un nuovo strumento, allora tu sei spacciato? Sì, sei basato tutto il tuo business, tutta la tua vita su quello strumento. Se tu basi la tua vita, la tua, il tuo business, la tua professionalità, anche nel futuro, sul progetto e cambi gli strumenti in funzione di quello che stai facendo, io non vedo problemi, no? È chiaro che devi essere veloce a cambiare lo strumento. Se ti dicono basta stampare 3D, adesso c'è un'altra roba, o lo leggi o capisci che è, pam! E devi essere flessibile e veloce a, a, ad accorgertene. Se invece ti, no, se ti fissi su una tecnologia, su uno strumento, eh, e poi dopo eh, il tempo va avanti e le tecnologie cambiano e tu resti tagliato fuori. Quindi design thinking molto, molto nominato in questo periodo nelle nell università, nelle aziende, quindi pensare per progetti, non per strumenti, problem solving, l'umano ha la capacità di risolvere i problemi che le macchine non vedono nemmeno e quindi finché le macchine avranno uno sguardo verticale, noi saremo salvati dal, da questo, nel senso che noi guarderemo in orizzontale e loro guarderanno in verticale. E l'altra cosa è l'immaginazione. Albert Einstein, che è uno dei miei eroi, e lo è di molti, è una scelta originale, diceva che l'immaginazione è molto più della conoscenza. Ecco, io credo, naturalmente l'immaginazione si basa sulla conoscenza, ma noi dobbiamo salire di un livello. Lasciamo, lasciamo la conoscenza alle macchine. Cioè, dopodomani dico una cosa che darà fastidio a molti, ma la, la, è il mio pensiero, Dopodomani i medici saranno meno performanti nel riconoscimento di alcune malattie di una telecamera e di uno smartphone. Perché? Perché quello smartphone avrà un database fatto di tante telecamere, di tanti smartphone, che analizzeranno tumori della pelle, per esempio. Butteranno l'esperienza là e se il medico, l'ASL, l'Organizzazione Mondiale della Salute, Faranno sì che quel database diventi esperienza collettiva di tutta l'umanità, un, un, un cellulare come quello da cui stiamo parlando, con una telecamera, ti può individuare se è un tumore è maligno o no. Quindi la conoscenza dei tumori sarà più alta nell'intelligenza artificiale, così lo è già nel traffico. Se io esco di qua per andare a casa e vedo del traffico, non chiedo a un umano dove, dove devo andare per arrivare a casa più velocemente, lo chiedo a Google, Google Maps in particolare, e sono già più brave di noi le macchine a fare delle cose specifiche, verticali. Cosa ci rimane? Uscire da questa roba qua e salire di un livello, e mettere insieme le cose, progettarle, immaginare come Google Maps possa centrare con i tumori, come, eh, come un orsetto, se andate a vedere il nostro progetto Hector, e l'IoT possa centrare con il fumo passivo, come un Umarell, o eh, una stampante 3D centri con i cantieri e i vecchietti delle... lì le macchine non arriveranno per un bel po' non dico per sempre cioè, non arriveranno a ragionare così in alto lì l'umano galleggerà salvo volerà alto no? se invece vi infilate nel futuro in cose iper specifiche eh, soprattutto facendone per sempre la vostra professione siete spacciati lo dico in primis per me se invece imparate un lavoro e uno strumento lo tenete finché è buono uscite da quella roba lì entrate di nuovo in aula a studiare imparate un nuovo strumento perché c'è sopra un livello più alto che è quello della progettazione del, del design thinking io non ho dubbi che gli studenti che ci stanno ascoltando i tuoi amici e i miei amici si salveranno anche nel futuro più ci incamponiremo nel verticale più rischieremo la nostra esistenza professionale. Molto bene, molto bene, grazie mille Massimo, è stato bellissimo. Bene. Come possono rimanere in contatto con te sì. le persone? Dove seguirti? Allora, tre modi. Beh, Facebook è sicuramente il modo più facile, quindi il mio, io ho un canale privato con Massimo Temporelli che è il saturo, c'è cioè Massimo Temporelli di Scienza e Tecnologia. Poi per seguire soprattutto la storia degli URL e del nostro laboratorio dove l'innovazione la facciamo davvero, io la racconto, eh, invece è The Fab Lab Make It Real. Tutti e due, sia io che The Fab Lab, abbiamo un sito, cioè Massimo Temporelli, temporelli.it e The Lab.it. Lì scriviamo, abbiamo blog, eh, naturalmente poi ci sono anche Instagram e Twitter che però eh, prediligiamo meno perché siamo un po' anziani e ci piace scrivere <ride> le storie lunghe mentre i giovani su Twitter e su, e su Instagram scrivono poco, abbiamo, una, abbiamo le pagine anche lì. Però seguiteci su Facebook, e siamo più performanti, e sui nostri siti. Molto bene. Allora, io mi metto in lista d'attesa per, per ordinare un numarell firmato con dedica a Salottino. Vai, te lo grazie faccio mille. avere per la prossima diretta. Dai, grazie, grazie, grazie. mille per essere stato con noi, Continua a fare la grande quello che fai. Grazie mille. Ti provo. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche oggi, incredibile, cioè dopo quattro prove di dirette iniziate ricominciate poi, e poi avevamo iniziato a parlare, eravamo, eh, ci eravamo addentrati nell'argomento, tutto è, è crollato e eh, la diretta si è spenta, abbiamo ricominciato ancora, ma ce l'abbiamo fatta e Massimo è stato con noi, ci ha raccontato un sacco di cose belle, eh, mi sarebbe piaciuto rimanere con lui a parlare un boh, delle ore perché comunque è molto molto interessante eh, la sua visione, il suo approccio, la sua esperienza. Seguitelo, date un'occhiata al suo libro e poi niente, visto che comunque le altre dirette sono andate un po'... Eh, sono, sono finite insomma, non, sono, non, non siamo riusciti a portarle avanti, volevo ringraziare anche Raffaele di essere stato con noi, questo qui è il suo libro, ciao Raffaele, eh, gli altri ti mandano delle foto del libro, io ti mando direttamente una live e non vedo l'ora di iniziare a leggerlo, appena avrò finito quello di Massimo ovviamente me lo divoro. E, ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo, oh, che fatica ragazzi, ciao e positive!